Continuiamo la serie dei pranzi conviviali dove mangiamo tutti, dove ci mettiamo più di tempo e dove ci rilassiamo via telefonini e siamo insieme però per fare questi pranzi ci vuole un po' di tempo lo sapete benissimo allora, involtini al sugo di casa Mariola, come si faranno mai? Prima di tutto questa senza questa non sarà da nessuna parte Guardate che robetta, oh! Spettacolo, eh? Spettacolari! Allora <ride> io farei così, la taglierei a metà così, per fare i nostri involtini e mi metto già le fette di carne qui sopra ma perché la taglio qua sopra? Così non sporchiamo il tagliere, no? di, di carne, di sangue e tutto quanto il resto facciamo così, ma sentite che è un burro, eh! Ma che carne è? Scamone! Io purtroppo sono innamorato di questo taglio di carne che ci, posso, ci si possono fare molteplici cose che da a Roma si chiama anche pezza. Seconda cosa da fare, qual è? Sicuramente il sale, poco, poco, poco, poco. Perché poco poco poco, perché poi ognuno a casa sua li fa come gli pare. Io che faccio? Io cerco di mettere quello che ho dentro al frigorifero, no? Che non uso più il gambo di sedano che fa così e tutte quante queste storie, lo sapete bene. Allora, gambo di sedano ci vuole, mettiamo un pochetto, li taglio uno, due, tre, sono otto pezzi poi carota, lo stesso che fai? Non ce la metti la carota? Non metti la carota, non sia mai quindi, carota, eccola qui, sempre a listarelle, così poi, mortadella o a fettine o o se avete trovato l'offerta al supermercato, così ci mettiamo la mortadella eccola qua Dopo un po' di sale, pecorino, andiamo col resto. Con il gusto, con la freschezza. Mortadella, eccola qui, tagliata a bastoncini. O se no, la fettina di mortadella avanzata, quella brutta che sta dentro a quel frigorifero, nessuno se la mangia. Usate quella che è buona, è buona, la recuperiamo. Facciamo risuscitare anche quella, anche i morti. Facciamo suscitare poi. Sedano, tagliata a listarelle, Il gambuccio con lo moscio, mi raccomando quello lì che ormai proprio rimane lì, vi dà pure fastidio! Carote, item con patate! Mettiamo dentro, qua dentro, così, zacche, zacche, zacche, zacche Ecco, si ti sta... attacca, attacca così, Dai, e adesso chiudiamo, chiudiamo così i nostri involtini e involtini... ah, aspettate, mi sta a fare segno, oh! Sa tutto, la camera fuma sa tutto! E il prezzemolo diciamo, non ce lo metti? Eh, ce lo devi mettere, ecco qua! Scusate, una piccola disattenzione, subito la camera fuma, ush! Vai, vabbè, oggi sei meritata, mangi pure te, vai, metto qui il prezzemolo, vai. Mi sto commuovendo pensando ai ricordi, a quelle domeniche da, del pezzo di pane dentro al sugo. Mm. Poi andiamo, stuzzicadenti, stuzzicadenti, a casa stuzzicadenti, vado, tacchete metto, allora, come faccio? Lembo, lembo delle, della carne, qui, quella che è la chiusura e vado così e intanto accendiamo il nostro fuoco, o induzione, eccola qua al top, massimo e qui ci vuole un olio buono, buono veramente vado con Toscano, Giorgio Franci bravo, grande ecco qui poi e incominciamo a scottare, a rosolare i nostri involtini a me piace rosolarli prima quindi, vi rosolo quello che posso, perché vedete, c'hanno lo stuzzicadette ma vedete che, che meraviglia solo a casa nostra e da oggi qua anche a casa vostra si possono mangiare sti sti involtini allora, eccolo qua Giro un pochetto, così spumo Allora, dopo che finita la nebbia, dopo che passa la nebbia, quindi dopo abbiamo rosolato, sfumato il vino bianco, vi faccio vedere che faccio. <ride> Adesso aggiungo pezzettino d'aglio, tutti i pezzetti di verdura che mi sono avanzati, no? Cipolla, mettiamo la metà, l'aglio, verdure. Poi passata o pelato, fate voi, io uso la passata, in questo caso Poi, la mia solita scarpetta Smossina così un pizzico di sale coperchio, abbassate a fuoco debole, proprio a 4 a 5 sete di induzione, solo proprio a fuoco basso il col gas e tenete per un'ora in cottura Ci vediamo fra l'oletta Vediamo se sono pronti i nostri ingoltini È passato del tempo, ne è passato Allora, e vedo di pure una, una buona cosa Due ce li siamo già mangiati Due già, li... <ride> quindi posso dire che sono buoni è rotto sono diventati sei guardate qui Carne Questo è il pane, voi ricordate il pane quando cuoceva mamma il sugo, nonna, e poi facevate così e le botte sulle mani, così Allora, io un po' è morbido, eh No, io così voglio tagliarlo, senza, senza lama, guardate Al contrario la sto tagliando Va bene? Allora No, no, no, no Buonissimo, ma che ci faccio? Allora, sono due i modi o li mangio così, una bella patata schiacciata sotto ed è perfetta o se no, un'altra cosa è fare una bella pasta io ho messo sulla pasta, ho messo dei fusilli quindi adesso tiro giù gli stecchini mmm, madonna mia che buono! Buonissimo! Tiro fuori il fusillo, metto qua dentro alla salsa ci mettiamo qui sul fuoco ho lasciato tutte le verdurine e eh, adesso c'è la solita polemica che ci mettiamo, cioè abbiamo messo dentro il pecorino Come facciamo a mettere il parmigiano, dai ragazzi eh, per forza il pecorino qua ci va poi, un po' io un pochetto ce lo metto qua eh un involtino ce lo butto dentro, vai così, fatti, va, fuori dal fuoco, qui e vai che bontà. questi proprio sono e cioè, è da figurine. Cioè, vedete i figurine dei calciatori, lo stesso, qua bisogna fare figurine dei piatti storici, quelli là memorabili, quelli che a casa si mangiavano in tanti e tutti quanti contentissimi. Piatto proprio lo scommarello, eccolo qua, <ride> di pasta, metto qui. Ecco qua. E poi questo è un primo e un secondo, no? Insieme, quindi Involtino, morbidissimo, così pecorino. Guardate qua. E... e adesso tocca a me la parte migliore, la parte migliore. Mamma mia. Guardate che bontà. Ah. Non so tipo solo la pellino, ma vi ricordate quel famoso giocatore Juarie, che era famoso proprio soprattutto perché faceva il balletto intorno alla bandierina? Uguale, tre così, buonissimo! <ride> mi faccio i complimenti da solo, stupendo, eccezionale. Piatti semplici, economici, primo e secondo insieme, piatto della domenica, mi raccomando, domenica si fa la pasta col sugo di un Un bacio a tutti quanti voi! Che bontà!